Quando chiediamo ai tarocchi, formuliamo un quesito ai tarocchi, dobbiamo essere molto precisi, perché chiediamo sempre questa precisione? Perché così loro riescano a inquadrare l'argomento e ad essere chiari, come la nostra, la nostra domanda. I tarocchi ci guidano verso una strada che ci conduce a un miglioramento della qualità della nostra vita, ma non solo nella praticità, ma anche nella spiritualità. Gli arcani maggiori lavorano su un piano altamente spirituale e il messaggio è sempre per l'anima, per lo spirito, per il miglioramento individuale delle proprie coscienze. Negli anni ho imparato, naturalmente anche perché mi è stato dato in dono questo, questo tipo di lettura, aggiungo sempre le sibille, che invece loro ci aiutano a comprendere il loro messaggio così alto e così spirituale e riuscirlo a ricondurlo alla nostra vita di tutti i giorni. I tarocchi ci aiutano a tirare fuori la parte migliore di noi, a vedere qual è il nostro talento, la nostra capacità. Poi noi siamo sempre liberi di decidere quale strada percorrere e dove andare. Loro ci guidano, è la nostra guida costante. E se le sappiamo ascoltare, formulando le nostre domande giuste, veramente ci possono condurre verso una qualità migliore della nostra vita.